Benvenuti, eccoci a una nuova puntata sulle rive di una nuova era, l'Ecovilla Angela reti. io sono Lara Fontanelli, co-presidente Rive, e oggi vi presento Tempo di Vivere. Ciao ragazzi! Ciao, Ciao. Tutti. Facciamo un breve giro di nomi e poi se uno di voi vuole raccontarci un po' della vostra comunità, prego. Gabriella, Katia, Simona, Mattia e Romanno. In due parole, tanto poi un po' di domande ce le farei dopo. Tempo di Vivere nasce come progetto nel 2010-2011 con il gruppo fondatore che ha lavorato 3-4 anni per strutturare questo, questo progetto, trovare il posto, rafforzare il gruppo, eccetera, eccetera. E dal 2014 siamo partiti prima sulle colline modenesi e adesso da tre anni invece siamo nel Piacentino, nella prima montagna piacentina, sopra Bettola. E dal 2014 appunto siamo partiti col progetto residenziale, il gruppo negli anni Noi Quattro, Ermano, Simona, eh, Katia e Gabri siamo eh, diciamo il filone storico, quello che è rimasto, il gruppo negli anni è, si è evoluto, è stato più numeroso, meno numeroso, in questo momento siamo 5 adulti e 2 bambini, più cani e gatti, che sono stabili, loro sono rimasti stabili, dai, dai. E, e tante persone che insomma vanno, vengono, ci vengono a conoscere, si fermano più o meno a lungo. Il nostro progetto si fonda sulla filosofia della via del cerchio, eh, lavoriamo moltissimo mettendo al centro la relazione con noi stessi. Eh, con gli altri esseri umani, eh, si basa su principi quindi di, di rispetto, di profonda empatia e di trasparenza quanto più possibile nelle nostre relazioni di profondità. E, mh, siamo una comune, questo significa che abbiamo un'economia totalmente condivisa, non abbiamo proprietà privata, abbiamo una forma giuridica che è una, siamo un'associazione di promozione sociale, a cui fa capo appunto tutta l'economia del nostro progetto, Ci, la nostra economia prevalente si fonda principalmente su servizi ai soci, quindi di formazione, eh, esperienze residenziali per imparare, per avvicinarsi alla vita del, dell'ecovillaggio, dei, dei, dei progetti comunitari in generale e su tutti i nostri talenti che poi abbiamo messo a disposizione di un, di un vivere sano a 360 gradi, che è poi quello di cui andremo a parlare oggi, per cui dalla salute, alla crescita personale, all'autoproduzione, eccetera, eccetera. Eh, facciamo homeschooling, abbiamo un'educazione condivisa per i nostri bimbi che sono di Cati Armano in realtà ufficialmente, però <ride> sono di tutti un po', eh, per la loro grande gioia, che hanno un sacco di genitori che gli rompono le scatole, ehm, e basta, insomma direi questo in sintesi, chiuderei qua, poi insomma se vengono domande magari nei commenti, nelle cose risponderemo, insomma. Grazie, Simona. Infatti il titolo di oggi è l'Ecovellaggio come spazio di cura, e quindi abbiamo visto uh, farò delle domande appunto eh, che riguardano la cura in generale. Ecco, chiederei prima di tutto a Gabri, a Gabriella se vuole iniziare e ti faccio la prima domanda. Allora, come può la comunità favorire o ostacolare la crescita personale di ogni membro dell'ecovillaggio? Come può favorire o ostacolare una crescita personale la comunità? Allora, dal mio punto di vista ostacolare no assolutamente, però bisognerebbe fare i puntini sugli cosa si intende per crescita personale. Vorrei riportarla maggiormente a una consapevolezza e in questo senso la comunità favorisce la consapevolezza di se stessi per cui attraverso gli specchi che tutte le persone ci fanno nelle nostre relazioni riusciamo a vedere qualcosa di noi nel momento in cui lo riconosciamo di nuovo è una responsabilità individuale il fatto di eh, accogliere farsi supportare e aiutare delle persone che appunto vivono con noi eh, nel cambiamento per cui ritengo che assolutamente la comunità sia un posto che favorisce questa, quella che io chiamo maturità emozionale eh, come avviene avviene attraverso il... L'autoresponsabilità, per cui nel momento in cui io scelgo questa strada e eh, comprendo che voglio migliorare me stesso, dare il meglio di me stesso in questa vita, me stesso, me stessa in questa vita, eh, prendo tutto ciò che avviene in una comunità eh, come un qualcosa di importante per iniziare a conoscere me stesso, per disapprendere ciò che ho appreso in passato, e acquisire nuove, nuove modalità di relazionarsi con se stessi e con gli altri. E in questo senso io ritengo che la comunità sia eh, il percorso di crescita personale più lungo che abbiamo mai fatto nella nostra vita. Um, e sicuramente la favorisce. Poi chiaramente dipende dalla scelta individuale di ogni persona, insomma. E questo è quanto. No, grazie. E ti farei anche un'altra domanda. E, um, allora, vista le tue capacità e professionalità, è per te possibile offrire il supporto professionale anche ai membri del gruppo? O c'è un, un po' di conflitto di interessi? Ecco, come la vivi questa, questa cosa? Allora, io ritengo che mh, sicuramente una persona come me o chiunque eh, abbia determinate capacità e professionalità eh, è un arricchimento della comunità ma chiaramente di nuovo torniamo al, all'individuo come tale per cui ehm, sicuramente è importante, sicuramente è un sostegno eh, sicuramente ehm, l'aiuto alla comunità eh, avviene attraverso questi passaggi ma l'importante è che la persona non viva tutto questo per occupare un ruolo, per cui per sentirsi superiore, per avere un rango eh, di ehm, manipolazione del gruppo, per cui eh, ritengo che eh, sia una figura, un counselor, un coach, un facilitatore all'interno del gruppo, sia una figura importantissima, purché, come ho detto prima, eh, abbia eh, abbia o voglia raggiungere una maturità emozionale per la quale eh, le proprie capacità sono rivolte alla comunità perché attraverso questo dono di se stessi e delle proprie conoscenze ehm, attraverso un'umiltà e attraverso la volontà di crescita e di ascolto del feedback dell'altro della persona che che magari si sta anche aiutando, eh, si possa ricevere moltissimo, per cui eh, direi che è una figura molto importante, una figura facilitante, ma una figura che deve voler eh, crescere assieme agli altri, per cui vivere anche una delega, una condivisione delle proprie capacità in modo tale che eh, possa occupare un ruolo di orizzontalità con gli altri e uh, anche sentirsi sostenuto dagli altri perché è importante che uh, ci sia questa reciprocità uh, e direi che la caratteristica principale che però secondo me dovrebbero avere tutte le persone che svolgono determinate, um, determinate professioni um, la principale è quella dell'umiltà e della volontà di arricchirsi attraverso questo meraviglioso percorso che prima ho definito come uh, andare verso la propria maturità emozionale. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie Gandhi. Um, Passerei a Simona, eh, intanto vi volevo dire che Simona è membro del Consiglio Visione della Rive e con Gabriella, in questi anni, hanno supportato l'associazione soprattutto nel, con la facilitazione. E, ecco, volevo chiederti um, in che modo secondo te il uh, tempo di vivere e gli ecovillaggi in generale possono favorire i processi di gruppo e quindi supportare una crescita collettiva sia con i suoi membri che con i visitatori? che ad esempio prima parlavi della mia incerti, ecco, raccontaci un po' quello che fai. Sì, eh, bah, di base anzitutto esistendo. <ride> Gli ecovillaggi in generale già solo per il fatto di esistere e di dare la possibilità eh, alle, alle persone che non ne hanno mai fatto esperienza di poter venire, di poter fare delle esperienze sia formative nel nostro caso, sia di scambio di volontariato, Già solo questo è un, è un modo di vivere il gruppo eh, all'interno di dinamiche che normalmente non si trovano eh, diciamo in quella che è la, la, la vita classica di città, insomma, almeno io non le ho trovate prima. Eh, in un ecovillaggio e nel nostro sicuramente sì, eh, si fa esperienza di eh, prendere decisioni in gruppo per esempio prendere decisioni in gruppo ha tutta una serie di strumenti che, che supportano questo processo che sono la facilitazione che sono i metodi decisionali orizzontali come il consenso la sociocrazia ehm, che sono la gestione del conflitto quindi sapere come gestire una tensione nel momento in cui si manifesta all'interno di, di un gruppo tutti questi strumenti e per risolvere questo ci sono x metodiche eh, noi ne usiamo tantissime, insomma, da, dai sei cappelli agli angeli custodia. insomma, adesso dico dei nomi, ma per magari per i non addetti ai lavori non è così banale riconoscere di cosa sto parlando, in sintesi sono tutti strumenti che aiutano la partecipazione collettiva, eh, l'espressione della voce e del talento di ciascuno, ehm, e tutto questo è esperibile venendo in un ecovillaggio. Eh, nel nostro sicuramente noi diamo anche la possibilità a chi è qua a volte in scambio eccetera di partecipare alle riunioni organizzative, a volte conduciamo dei cerchi emozionali eh, insieme alle persone che sono qua proprio per dare la possibilità a tutti di esprimersi um, e poi lo facciamo attraverso nel nostro caso dei percorsi formativi veri e propri per cui accompagniamo le ci è capitato in passato di accompagnare altri gruppi, altre comunità che volevano costituire progetti comunitari o che già li avevano e avevano delle difficoltà di intervenire con gli strumenti di cui noi siamo competenti o con l'esperienza che abbiamo avuto in questi anni. E abbiamo progetti e percorsi formativi che vanno proprio in quella direzione, quindi da corsi di sociocrazia e metodi decisionali in generale, di facilitazione, a eh, un vero e proprio percorso a step, a puntate, riguardo alla creazione di, di una comunità dove si lavora dall'inizio, dal, dagli aspetti emozionali fino proprio agli strumenti operativi, alle forme giuridiche eccetera eccetera. E l'altra nostra grande insomma, possibilità esperienziale è sicuramente la via del cerchio eh, che hai nominato anche tu adesso. Tutte le estati noi facciamo questo campo eh, di 10-12 giorni a seconda dell'anno che raccoglie decine e decine di persone l'anno scorso eravamo in 120 ehm, dove si fa una vera e propria esperienza comunitaria di un gruppo allargato di una famiglia davvero grande e espansa dove tutti hanno la possibilità di partecipare al sostegno della vita quotidiana di quel periodo per cui dalla cucina al tenere cura degli spazi al prendere decisioni insieme al vivere momenti ludici, creativi di espressione dei propri talenti eh, e sicuramente un, un grandissimo spazio di eh, condivisione emotiva. Eh, anche quest'anno lo faremo dal 2 all'11 di agosto, lo trovate già su tutti i nostri canali, per cui insomma se è un'esperienza veramente magica. Eh, a 360 gradi di cosa significa stare in comunità. Grazie Simo. Eh appunto parlando del stare in comunità a 360 gradi io andrei sulla cura della persona a 360 gradi con Katia e ecco, raccontaci un po' di come curi la persona nel senso sia um, medico sia nel senso del, delle autoproduzioni um, parlaci un po' di cosa significa per te ma e allora, secondo me il concetto di salute è, una, è un concetto ampio, che non riguarda solo l'aspetto fisico, ma riguarda il benessere mentale, il benessere emotivo, il benessere energetico, eh, il benessere relazionale. Eh, mi sono allontanata, ho scelto, avendo concluso gli studi di medicina, eh, di non fare di praticare la professione medica perché trovavo l'approccio della medicina ufficiale eh, troppo standardizzato, troppo protocollato e non, eh, diciamo, sensibile all'unicità di ogni persona. Eh, mi sono poi avvicinata a dei percorsi di medicina naturale, di naturopatia, proprio perché secondo me era importante guardare ogni sfaccettatura, ogni livello, perché uno può anche essere perfetto fisicamente, ma poi non stare bene a livello emotivo e comunque io non lo definirei una persona in salute. Quello che facciamo qua è un po', eh, a volte mi dico che il nostro approccio alla salute eh, fa un po' parte di tutto quell'approccio di eh, crescita anche personale, perché eh, noi siamo abituati a non guardare la malattia come quel qualcosa che succede, che è una sfortuna, che è capitata, ma come un segnale. Ogni sintomo eh, è un po' un messaggio del corpo che ci dice, attenzione, qua c'è qualcosa che, che non, non è più in equilibrio, qualcosa che. È. e il corpo il modo che ha per mandarci messaggi è questo, è il darci un fastidio, è il darci una malattia, è il darci. ma in questo... L'approccio è non lo fa per fare del male, lo fa perché vuole vivere meglio, vuole che tutto il nostro insieme viva meglio. Quindi diciamo che tra le varie parti di cura eh, rientra anche questa, con varie discipline che poi io metto in pratica, dall'iridologia alla riflessologia, ai fiori di Bach, ai rimedi naturali con l'argilla, la terra, insomma, <ride> gli oli essenziali. Eh, e prima hai citato una cosa interessante che sono le autoproduzioni, perché è vero che le autoproduzioni fanno forse così nella mentalità comune un po' più parte no, del percorso di autosufficienza, che Io in realtà devo dire per me, e vedo anche per molte persone che si approcciano uh, all'autoproduzione, sono anche un, un grosso dato di soddisfazione personale, questo no? tipo di fare con le mani eh, che alla fine ti rende orgoglioso di te. Del, del del vedere quello che sei riuscito a fare, un po' una forma d'arte in un certo senso e, e come l'arte può essere anche cura, nel senso che ci si riscopre in qualcosa che non si pensava di saper fare, che si era eh, disimparato perché i bambini con le mani fanno un sacco di cose, noi adulti spesso siamo un po' presi da altro e ci dimentichiamo soprattutto per chi magari ha una vita più standard, una vita di ufficio, una vita sul computer, eh, per me è stata una riscoperta nel senso che ho scoperto dei lati di me nell'autoprodurre che non sapevo neanche di avere. Ogni tanto dico, mi sono accorta che avevo delle mani e le potevo usare per qualcos'altro, oltre che per battere sulla tastiera. Eh, e sì, l'approccio è un po' di, in questo senso, è in questo approccio al benessere come tutto, come ogni lato della persona e ehm, devo dire che noi usiamo pochi, rimedi naturali ad esempio tendiamo ad andare più sul significato di quello che sta succedendo nel non sopprimere il sintomo in quanto tale ma nel supportare il percorso che quel sintomo ci sta portando a fare e in questo vediamo che funziona oggettivamente eh, c'è la gente che mi schiva perché quando arriva e sta o arriva e mi dice che mal di testa ogni tanto mi guarda e mi dice cosa mi vuoi dire? Io non ti voglio dire niente cosa ti stai dicendo tu? ed è questo un po' il discorso il discorso è proprio in quel percorso di autoresponsabilizzazione, non più di delega, per cui ho una malattia, mi affido a, che me la deve risolvere, ma è questa malattia che cosa mi sta dicendo di me. Questo problema di salute che cosa mi porta. Perché su quello io posso basare dei cambiamenti che possono essere uh, a livello di movimento, a livello di alimentazione, ma anche a livello di attitudine mentale o attitudine relazionale eh, che poi mi portano verso un percorso di guarigione. Anche se poi magari il fisico non è detto che si rimetta sempre alla perfezione, questo può succedere, ci sono delle situazioni che possono anche permanere, però nel momento in cui io cambio l'approccio a quel disagio, eh, quel disagio può diventare il mio alleato. Quando si presenta, mi sta dicendo una cosa che io magari ho già conosciuto prima, e di conseguenza posso porvi rimedio prima. Perché so che sto rientrando in una dinamica. E questo è un po' il modo... Infatti non mi... Mi, mi sono a non mi prendo pure io degli altri. Io al massimo posso aiutare a leggere, aiutare a dare un'interpretazione o, o portare gli altri a dare la propria interpretazione, perché non è la mia di interpretazione, ma è quella che dà poi la persona che porta quel disagio, ma è che è importante. E basta direi <ride> questo un po' in senso generale. Allora, quindi andrei diretta verso Mattia che eh, si sta occupando dell'orto, visto appunto Katia parlava delle autoproduzioni e, e quindi andrei eh, verso la cura anche dell'alimentazione. Eh, Mattia, ecco, eh, vuoi un po' parlarci della, della cura della, delle piante eh, per poi arrivare all'alimentazione? sì. Allora, innanzitutto, la, come hai detto bene, la, la cura delle piante, e con le piante come con le persone, eh, si instaura una relazione, eh, nel senso che io quando, quando vado nel campo tante volte eh, tento di parlare, tento di ascoltare che cosa hanno da dirmi le piante, se stanno bene, se stanno male, e, e questo appunto crea, crea tutta una relazione che si può ricondurre anche proprio al benessere della persona, a un concetto di crescita personale, poi tante volte la, la cura, la, la coltivazione, i tempi di, di produzione di un orto, hanno anche delle lezioni che si possono portare poi anche alla, alla vita quotidiana, ecco. E, Um, un fatto poi di, di alimentazione, di, di alimentazione naturale le, le piante ti, ti nutrono come tu hai nutrito le piante sostanzialmente eh, sia a livello energetico, sia a livello relazionale appunto sia poi anche a livello pragmatico nel senso che noi qua coltiviamo tutto naturalmente senza, senza aggiungere chimica, senza aggiungere niente e questo sicuramente le piante ce lo restituiscono indietro per, sul fatto dell'alimentazione dell del benessere del benessere oltre che fisico il frutto proprio di una pianta coltivata con amore penso che ci ci, ci faccia sentire anche un po più rilassati quando lo mangiamo oltre che essere buono essere fresco e qua c'è anche poi tutto il fattore ambientale che incide abbiamo un'aria buonissima siamo praticamente in montagna e questo giova sicuramente alla, alla salute eh, al benessere sia fisico sia mentale siamo anche in buona compagnia sia delle piante sia delle persone eh, le piante sono molto colorate lo siamo anche noi eh, ecco sì mi sento di dire questo grazie Mattia. Infine passiamo a Ermanno che ha una grande passione per la cucina e ti chiederei come è possibile per te conciliare i bisogni dei neonati e degli ospiti a tavola e soprattutto quali sono le difficoltà più grandi che riscontri per prendersi cura di tutti, ecco. Se vuoi parlarci un po' di questa tua passione. Allora, eh, sì, mi è sempre piaciuto cucinare. Eh... Fin, eh, fin da bambino comunque stavo in cucina, mia mamma è una bravissima cuoca quindi questo mi ha stimolato a, a stare, a conoscere i fornelli, le varie ricette e col tempo evolvendo anche da un punto di vista alimentare abbiamo fatto una serie di scelte, anche la nostra cucina è cambiata e quindi all'interno della cucina naturale diciamo, eh, poi si è aperta una, una sfida diversa nel senso utilizzare ingredienti diversi, modalità diverse di cucinarle imparare sempre cose nuove e in questo ho avuto anche una grande fortuna di conoscere le persone che ne sapevano tanto, da cui ho potuto apprendere tante tecniche, tante, tanti consigli, tanti trucchi anche utili per poter trasformare i cibi nel miglior modo possibile. E in una comunità è abbastanza importante perché ha insomma è abbastanza complicato, nel senso che in particolar modo eh, noi crediamo veramente nell'unicità dell'essere umano e così anche nei suoi gusti alimentari e quindi sono tutti molto diversi spesso e volentieri e quindi questo eh, fa sì che dobbiamo magari intanto incastrare dei gusti diversi, eh, preparare anche cose diverse quindi sì, la cucina all'interno della comunità diciamo che è tutto, suo, è tutto un suo mondo per noi è un mondo importante eh, non nascondiamo che ci piace mangiare e anche mangiare bene e di conseguenza cerchiamo di soddisfare il più possibile ogni persona che, che è qua presente, che sia membro della comunità, che sia ospite, con tutte le sue problematiche annesse che ci sono, che possono essere legate a intolleranze, possono essere legate a allergie, possono essere legate insomma la creazione di un menu anche semplicemente giornaliero, quello quotidiano, settimanale, molto spesso è abbastanza articolato, magari con anche di, di più primi, o eh, per, per anche di più secondi. <ride> per far sì che tutti possano comunque sentirsi uguali e soddisfatti a tavola per noi questo è un obiettivo sicuramente importante e quindi questa è la nostra cucina <ride> grazie e vi invito ad andare ad assaggiarla e di andarvi a trovare assolutamente e, um, grazie ragazzi e prima di chiudere vi volevo ricordare che il prossimo appuntamento è il 30 maggio con Giorgia che della Tuca che intervisterà Villaggio Torri Superiore. Ehm, vi ricordo che potete riguardare i video quando volete sul canale YouTube di Rive e la pagina Facebook e il canale Telegram. E tra l'altro Katia è un membro del gruppo comunicazione della Rive, vi ringraziamo. anche ehm, grazie a tutti. Ciao! ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.